Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Basta una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione. Un caro saluto, eccoci di nuovo insieme per continuare la lettura e il commento del Sefer Sheet. Se vi sono piaciute le puntate precedenti, tutto in chiaro, potete tranquillamente iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto attivando la campanella qui che vibra qui sotto. E se lo ritenete opportuno fate circolare il video e chiedete ai vostri conoscenti amici fratelli in fede se è possibile ovviamente iscriversi iscrivere anche loro al canale più siamo più siamo visibili più riusciamo a risalire il ranking anche della visibilità sulla piattaforma la pericope che dobbiamo vedere oggi è molto delicata profetica eh, per noi profetica nel senso che ci introduce nella, nella discendenza poi di Isacco, si sta preparando il campo per la nascita di Jacob, Israele, il eh, padre di Israele, e quindi ed è, ma, ma è anche un po' triste perché è l'inizio, cioè è, sono i versetti di collegamento con la parasha di, di Ayesarà, della, della, della, vita, della vita di Sara che però chiaramente si annuncia la morte di Sara e questo è uno dei grandi paradossi di questa, di questa parasha che eh, anzi, a tal proposito vi rimando, se andate sul sito del magnifico eh, del rabbinato di, di Milano ci sono eh, Ravardib, Alfonso, che è il rabbino capo l'autorità in Italia eh, solo che noi italiani, per noi sono famosi i soli divi de, della televisione, per dire, però credo che qualche derashot shot di Rav Alfonso Albib fa bene, faccia bene a tutti, io personalmente lo seguo tantissimo e tutte le volte che dice cose fondate mi arricchisce, ve lo voglio proprio dire perché è veramente un grande Hakam. secondo la mia modestissima opinione e sono interessanti anche le derashot shot che lui fa su sulla parasha dedicata a Sara eh, perché poi vi introduce in tutta la letteratura in, tutte, in tutti i midrashim che i figli di Israele ci hanno dato per capire, cercare di capire di interpretare queste, queste perle queste perle che sono per noi partiamo dal versetto 20 il versetto 20 è ad adusum delfini per spiegare che Isacco avrà una moglie che dio ha preparato per lui dal clan di abramo infatti andiamo veloci e abram le le abram lemor, la mia vista dopo queste cose fu raccontato ad abramo venne già diciamo, fu raccontato perché il verbo è quello dicendo che cosa in Eialda Milka, ecco, partori Milka, Gami, anche lei, Banim le Nahor a partorì dei figli e delle figlie a tuo fratello Nahor. Ricordate che Nahor era anche però il nome del, del nonno, eh? padre di Terah, dove a Uhuz e behor ve et buz akiv ve et kemuel avi aram ve, ve kesed ve et azo ve de pilkas ve idlaf ve et betuel ecco il nome Quindi che, che vi ho detto sono, sono i suoi nomi potete seguire siamo a 20, capitolo 22 versetto 22 di, di, di Bereshit, e Betuel cosa ha fatto? È Yalad ed Rifka, e diede alla luce Rifka. Ora, Rifka, ehm, l'etimologia di Rifka, che poi sarebbe Rebecca, è incerta, perché qualcuno dice che il nome di Soffice, eh, qualcuno dice anche Giovenca come se fosse un titolo eh, della Santa Madre Nostra, vabbè, vabbè, docile, eh, oppure con lei che lega quasi che avesse degli occhi meravigliosi non solo meravigliosi gli occhi però avesse questo fascino no? e infatti ce l'aveva vi ricordate che poi quando incontrerà suo marito si vela no? lo pronuncio e... e poi 18 di questi partorì Mirka Anachor tuo fr il fratello di Abramo e poi c'è anche il suo nome della concubina Reuma partorì anche lei Tebach Takas, Let Letmachà ma tutti questi versetti, cioè dal versetto 20 al versetto 24, sono focalizzati, proprio se voi li vedete, proprio sul pu il punto focale Rifka. È la ragazza che ha preparato Dio per Isac. Ecco poi perché Abramo farà il possibile e l'impossibile perché suo, suo figlio si accasasse non tra le figlie di Cana, Dio ce ne scampi liberi, direbbe qualcuno, ma addirittura tornasse dal dal fratello, quindi dal nipote e quindi la figlia del nipote, sostanzialmente, ecco, la figlia del nipote e, di Betuel. E quindi Isaac, Isaac di fatto si sposa nel suo clan una, come potremmo dire, cugina di secondo grado. Adesso io con le, con, con le parentele sono un po' come con i numeri, sono un po' in ambasce. Sta preparando tutto questo, ma adesso dobbiamo per forza sforare nel capitolo dopo perché? perché vi avevo detto che quando Isacca andò via col papà andarono a fare il sacrificio e poi sacrificarono l'ariete beh, beh, beh ehm, scusate Sara ehm, non è scritto cosa lei provò ma certamente quando loro tornano lei muore è vero che si apre una nuova era perché ricordatevi ve lo preannuncio quando isaac perché fu un trauma eh, sarebbe un trauma per noi tutti ma biblicamente perché è stato un trauma per isaac perché dice eh, ve lo preannuncio ce lo, lo, lo rivedremo più avanti quando isaac porterà nella sua tenda sua moglie rifka dice che fu consolato della morte di sua madre la grandiosità di Sara copre ecco perché c'è tutta la parasha chiamata la vita di Sara pur dicendo Sara è morta adesso lo leggiamo Sara è morta un lutto terrificante avremmo che fa salti mortali per trovare la, la, la, la tomba degna per lei a Hebron. Kiriat Arba chiamatela come volete e tutto, tutto, tutto ciò che viene detto dopo, nel capitolo dopo, il capitolo dopo ancora, capitolo è tutto legato a quel discorso. Praticamente tutti i capitoli successivi sono sotto questa catastrofe, non solo emotiva, ma proprio dal punto di vista dell'economia dell della salvezza. Perché la presenza di Sara, eh, inizia la Parasha proprio con la sua morte, eh, pervade tutto, pervade il momento, e muore a Chiria Tarba. Quindi immediatamente il discorso di comprare il sepolcro che gli viene a costare una cifra esagerata da un finto amico che gli chiede eh, un prezzo esagerato, pur dicendo prima: No, non, non voglio niente da te. E poi la ricerca della moglie, della moglie di Isaac, che a Rifka che già Dio aveva preparato, <coughs> e ubbidisce al comando di Abram perché si va proprio nella sua casata a trovare una donna non una cananea non una cananea ma una donna del clan del dio di Abramo ecco possiamo dirlo adesso del clan del dio di Abramo è il clan del dio di Abramo come inizia inizia chayesara e furono le vite la vita di Sara è vero perché è un plurale la vita di Sara perché ha il plurale è già il versetto dice fu di cento gli anni, di, gli anni della vita delle vite di Sara furono 127 questi furono gli anni della vite, delle vite di Sara parla al plurale ora ci sono tantissime interpretazioni a questo versetto ehm, ma il fatto che comunque lei insieme ad Abramo è comunque in vita, no? lo dice Gesù stesso, dice io sono il Dio di Abramo, di, Giacomo, di Giacobbe, sono il Dio della vita e non il Dio della morte, quindi c'è una risurrezione eh, La tomba di Sara io l'ho vista personalmente ed è lì vicino a suo marito, eh, eh, vuol dire parecchie cose, vuol dire che visse almeno due vite, una vita eh, secolare. Da principessa da quello che era, ma visse anche una vita altrettanto alta dal punto di vista spirituale. Fu una donna che eh, incontrò faccia a faccia il suo creatore, e, insieme ovviamente ad Abramo. Fu una donna alla quale fu cambiato il nome come suo, come suo marito da Sar Sarai a Sara eh, da Abram ad Avrahaman, padre di grande popolo. E, visse una vita di fede quante vite visse visse eh, due dimensioni della maternità la maternità adottiva quella su Agar Ismael e una maternità secondo la promessa per Isaac eh, visse una vita prima del sacrificio che non avvenne ma lei pensava di sì di suo figlio che non vede tornare e, e quindi vive una vita nella speranza che ritorni di poterlo vedere se non lì, nell'Olam la stessa cosa viene detto nel Nuovo Testamento per Abramo accettò la morte del figlio l'eventuale morte del figlio perché aveva avuto la certezza di ritrovarlo nella risurrezione insomma le vite di Sara sono tante sono tante ecco perché si dice le vite di Sara 127 anni e non una sola vita e poi comincia il discorso del sepolcro però come, come avete visto come avete visto nella, nella, nella puntata precedente al versetto 19 del capitolo 22 tornò Abramo e i suoi ragazzi si alzarono e andarono insieme a Bersheba ed abitarono con Abramo in Bersheba non viene detto si spera si intuisce si pensa ma non è detto non c'è scritto che Sara vide ritornare a sé suo figlio e quindi questa è una cosa che fa riflettere, fa riflettere perché noi che siamo figli adottivi, ma c'è anche la maternità adottiva abbiamo detto, non c'è solo quella naturale legata alla promessa di Dio, questa cosa diciamo copre un po' anche noi, nel senso che anche noi siamo inseriti, sembra quasi un racconto di un, dei fatti de, dei nostri antenati, della nostra... Di nostri familiari, anche se non lo sono secondo la carne, ma certamente secondo lo spirito. Quindi godiamoci questa vita che Sara ha dedicato a noi. La prossima volta inizieremo l'altro il, il capitolo 23, partendo appunto dalla parasha della parascia delle vite di Sara, con tutta la grande vicenda dell'acquisto della tomba, ma soprattutto del matrimonio di Isacco. Ciao, grazie e alla prossima!